Oggi voglio porti una domanda, preferisci una cappa chimica a estrazione totale o una cappa chimica a ricircolo con carboni attivi all'interno? non c'è una risposta giusta o sbagliata e eh, quindi non, tranquillo che non c'è un tranello e <ride> dici ah no io dico che estrazione estrazionatale però forse è meglio a ricirco. no, mm, ti dico dipende, dipende dal contesto lavorativo, dipende da da quella che è la lavorazione, dipende dall'ambiente in cui ti trovi, dipende da chi sei tu, come sei fatto anche eh, a livello fisico, dipende da veramente tantissime cose. Eh, diciamo che ci sono dei pregi e dei difetti no, per entrambe le cappe. Se possiamo, eh, se ti posso dare un consiglio spassionato ed è possibile a prescindere che tu eh, scelga o utilizzi una cappa estrazione totale, ovviamente collegata e canalizzata all'esterno, o una cappa a ricircolo, eh, anche la cappa a ricircolo, se puoi, collegala all'esterno questo perché ovviamente mh, ci possono essere delle difficoltà durante il tragitto ad esempio i carboni che dovrebbero essere cambiati quantomeno annualmente eh, non vengono sostituiti annualmente. ma può passare un anno e mezzo perché non ci sono i fondi questa cosa può accadere anche se non dovrebbe accadere ed ecco che una cappa chimica a ricircolo canalizzato all'esterno non ti dà più non ce l'hai questa difficoltà perché comunque eh, ti aiuta e ti agevola ovviamente fai attenzione alla canalizzazione all esterna, perché le cappe chimica a ricircolo non è che eh, hanno un motore che può sparare a 10 metri, 20 metri eh, da, da quello che è il, la loro posizione soprattutto se va in altezza e non esce in, in orizzontale insomma ci possono essere delle complicazioni quindi se sono pochi metri allora sì e dipende comunque dalla tipologia di cap, perché non ci dimentichiamo che ci sono cappe e cappe, tantissime case madri costruttrici e quindi anche quello è importante quindi non tutte le cappe sono uguali no? quindi eh, questo è fondamentale che tu lo capisca perché quando quando acquisti una nuova cappa, eh, Devi metterlo in conto che le cappe sono differenti, quindi che cosa dovrai fare e che cosa dovrai, eh, diciamo, considerare a seconda? Perché sono cappe che hanno all'interno dei motori abbastanza grandi, molto grandi, quindi riusciranno a espellere l'aria. Quindi, se hai pensato di canalizzarle, non, non hai grandi problemi. Ci sono cappe che hanno motori piccolissimi e non le puoi canalizzare né ora né mai, cioè non ti puoi fare giallo, rosso e verde. Non, non c'è modo di canalizzare o meglio le puoi canalizzare nel momento in cui le canalizzi ecco che ti perdi la velocità di aspirazione di captazione sul fronte perché non, non ce la fanno, hanno delle ventoline eh, hanno dei motori molto piccoli e non riesci però, però in generale il consiglio è canalizzare all'esterno questo lì dove è possibile, poi ci sono situazioni in cui c'è l'obbligo ad esempio lavori con i cancerogeni cioè lì non è che dici oh, se mi va voglio, devi lavorare collegato all'esterno poi ripeto ci sono situazioni e situazioni perché se tu Fisicamente lavori con piccoli quantitativi, allora la gappa chimica di circolo. Può andare bene se lavori con grandi quantitativi e quindi stiamo parlando anche di tanti litri o hai una scala colorimetrica dove c'hai 250 ml all'interno e quindi per 10 vaschette sono due litri e mezzo di evaporazione continua e costante di un solvente no? che può essere di, di vario tipo ecco questa è una situazione in cui ti consiglio la cappa estrazione totale eh, però ripeto non c'è un giusto e sbagliato sicuramente dov'è l'errore comune? è l'utilizzo cioè non capire correttamente il principio di funzionamento della propria K questo è un gravissimo errore e tu non devi sottovalutarlo eh, cosa che un po' viene generalizzata e viene fatto un po' da tutti è proprio questo, cioè devi invece capire che K ho, che tipologia di K ho prima di tutto, come devo utilizzarla per utilizzarla al meglio, seconda se cosa e terza cosa, quando viene l'assistenza tecnica che ti fa i controlli sperando che sia un'assistenza valida e qualificata e in gamba sul, sul proprio mestiere, avere un supporto per capire eventuali fonti di disturbo e problematiche varie in quel dato e contesto, in quel specifico contesto in cui la tua cappa è posizionata. Se devi acquistare una cappa nuova, cambia tutto ovviamente perché fare tutte queste considerazioni che devi fare prima e nelle mie guide guida all'acquisto della cappa chimica, guida all'acquisto di una cappa a trovi un po' di spunti. E sono considerazioni che farei prima. Ad ogni modo, quindi, K estrazione totale. Significa che hai una cappa collegata all'esterno e il consiglio è sempre quello di avere un estrattore esterno alla cappa che sia praticamente sul tetto ad esempio e quindi a valle di tutto quanto l'impianto su questa cappa puoi lavorare tranquillamente con tutti i quantitativi che vuoi a patto che poi non mi vai a inserire all'interno della cappa strumenti molto grandi, ingombranti blocchi quelle che sono le vie di aspirazione della cappa eh, o ci, ci vai a mettere delle problematiche tu, tipo split accesi e eh, corretti d'aria K ricircolo, meglio se canalizzata, ha i carboni All'interno, anche in questo caso, ti consiglio, se compri una nuova cappa, di prevedere delle cappe e comprare delle cappe che hanno dei carboni molto grandi, più ampi, in modo tale che ti danno un po' di margine eh, in termini di esaurimento no? di quello che è il carbone e non con filtrini molto piccoli e non quelle che hanno filtri singoli perché sono un po' rischiose, a mio dire, cioè nel senso è meglio poter avere la possibilità di aggiungere filtri, avere un sistema di filtrazione, eh, diciamo pesante no? da questo punto di vista insomma, imponente, sicuramente utile ed efficace e se le puoi canalizzare è meglio, devi immaginare che all'interno c'è il motore come ti dicevo, per piccoli quantitativi sono idonee, sicuramente idonee, se all'interno di queste cappe però hai uno sversamento, perché ti si rompe un qualcosa eh, e escono parecchi litri di sostanza, adesso non so può capitare, no? un incidente sappi che questi filtri che hai all'interno li dovrai buttare perché sicuramente li saturi in un colpo solo eh, questa è la normalità, però ecco i, i pro sono che puoi metterla dove vuoi, la puoi spostare, eh, la puoi tranquillamente, eh, ecco in caso in cui devi rifare il laboratorio o hai un nuovo laboratorio, o devi la puoi spostare molto tranquillamente ovviamente a patto che venga fatto nel modo corretto e che vengano rifatti quelli che sono i controlli, però questo sicuramente ti dà questa versatilità l'altra versatilità è anche il fatto che puoi cambiare i carboni eh, all'interno quindi se lavoravi con i solventi e poi cambi perché devi lavorare con eh, un'altra Sostanza che può essere ad esempio: ad esempio formaldeide ecco che tu puoi cambiare i carboni che c'è all'interno e puoi lavorarci con la formaldeide mentre stiamo sempre parlando di piccole quantità e eh, collegata all'esterno dall'altra parte la gabbia estrazione totale invece è fissa e quindi questo è un po' il difetto una volta che scegli dove collocarla non è che puoi scegliere di spostarla anche un centimetro questa ahimè ha il gran pregio di poterti far lavorare con qualsiasi quantitativo di sostanza a patto che non le vai a mischiare perché anche lì insomma se lavori con i solventi lavori con acidi lavori con eh, cancerogeni insomma cercare di, di distinguere però eh, non la puoi muovere eh, ahimè, purtroppo la pecca, la grande pecca è questa ad ogni modo spero di averti dato qualche indicazione su quelle che sono eh, le cappe e come dicevo non ci sono giuste e sbagliate capisci il loro principio di funzionamento che è fondamentale per eh, diventare un uh, tecnico in laboratorio se sei un tecnico in laboratorio esperto e qualificato e magari un domani anche scrivertelo a Kunigun che male non fa